Uno di vita! Ma quello era un polpo gigante! No, no, no, no, no, ma perché? Ma perché? Comincia sempre da qui, delese, del state così. Allora, allora. Allora. Allora. Allora. Allora. Allora. Allora. non questo questo, questo, questo il... spacca questo video spacca questo oh, video buono di noi fare è... struccione spaccano il Sorri... sorriso per noi <coughs> <coughs> oh, Dile... oh. video che spacca video che sta! No, no, no, no. Eh! perché non Si, eh, perché? Ma dove? Ti ha detto che è, quello. Sì, è sera, sì. tutto quello! E mi ha che ti la stessa! <ride> ecco Devo prendere un bagno! Qual è il piscino? Sono No, questo non mi rimettono quello... Lo si... Sparca questo video. Vai <ride> a Spacca Sparca quello... Non è per noi. No, la mia... Chiudo, chiudo... Quella bella roba se no... Ma è... come? So. Non è addio E la sera. la cosa la... la... la... la... la... la... la... Sorriso per noi! <coughs> <coughs> Video che scappa! Video che scappa! Grazie sì. sì. è Dios... noi video che scappa video che scappa ma dovrà tutto quella cosa lì se la ragion qua è la sera più calda sarà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 Banca questo video! Va il sorriso, sorriso per noi! Video che scappa. Video che scappa! Banca! Banca! Hey, <laughs> Comincia mm. sempre mm. da qui, nel deserto, è così. Eeeh, ti voglio prima, deja, deja, vuoi dire. Oh mio dio. Oh mio dio. No, no, no, no, no, Mazzo, cosa devi mettere in... Video che scatta, video che scatta! Vabbè, vabbè, vabbè! Vabbè, Non <laughs> si <laughs> <laughs> L'estate è questo... questo... questo spam questo video. Oh, Going back on our Lucro così che io la salvare, la casa che ho, la casa si comincia sempre da qui, nelle sede, è così. No, che No, non no, no, no, no, no. Sola, non... poteca... oh, l'inferno di cielo... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Questa oh, oh, oh, oh, oh, Questo oh, oh, oh, oh, oh, oh, Va destruccio! Sor sorriso per noi! Video che scappa! Video che sca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 This <laughs> guy, this <laughs> guy, this guy, this guy, this guy, this guy, this guy, this guy, Il sorriso per noi!